La storia che raccontiamo oggi per la rubrica che la città metropolitana dedica ai restauri d'arte ci porta a Nole e parte dal lontano 2006 quando una sera di novembre crollò il campanile seicentesco della torre civica campanaria e la prima navata della chiesa parrocchiale di San Vincenzo Alla fine di un lungo percorso oggi Nole può festeggiare la conclusione di un impegnativo cantiere di ricostruzione che restituisce a tutta la comunità il campanile, la parrocchia e l'intera piazza riqualificata Quello che abbiamo inaugurato pochi giorni fa qui a Nole è un importante cantiere di ricostruzione. Ricostruzione dei simboli della nostra comunità, la nuova torre civica campanaria, la nuova piazza riqualificata Vittorio Emanuele e l'ultimazione di lavori di restauro del complesso parrocchiale. È un importante traguardo che abbiamo raggiunto dopo una serata purtroppo tragica del 15 novembre 2006 alla quale è seguita però immediatamente un'opera di ricostruzione. Ricostruzione voluta fortemente dai nostri concittadini e resa possibile grazie a un'operazione di progettazione partecipata. In sostanza una commissione mista tra tecnici e volontari delle varie, dei vari enti e associazioni nolesi si è preoccupata di proporre, di suggerire delle soluzioni che poi sono state tradotte in pratica dal pool di progettazione. È una struttura, quella della nuova torre civica campanaria, in acciaio, una, una struttura reticolare in acciaio che si fonda su micropali profondi 24 metri di profondità, rivestita completamente di laterizi e agganciati su questa struttura. Alla sommità della nuova torre civica troviamo poi eh, la cella campanaria che ospita sei bronzi, Ogni campana rappresenta una nota e su ogni campana sono incise e rappresentate delle frasi importanti per la comunità religiosa e alcuni simboli proprio del nostro territorio. il è stato ricostruito nella posizione originale adiacente proprio al campanile. Qui possiamo ammirare eh, l'antico fonte battesimale e la statua settecentesca rappresentante San Vito Martire, compatrono della nostra comunità e patrono dei bambini. Questi due manufatti si salvarono dal crollo della chiesa perché all'epoca si trovavano in un altro luogo diverso rispetto all'attuale eh, all eh, battistero. Potete anche ammirare una statua contemporanea rappresentante San Vincenzo Martire che è stata commissionata dalla parrocchia e dal sottoscritto nel 2019 ed è stato realizzato da un laboratorio di Ortisei. Invece, l'ultima opera che abbiamo realizzato eh, in occasione dei 250 anni della consacrazione e della dedicazione della chiesa è questa opera eh, di questo pittore Ignazio Valdés, che insieme alla commissione ricostruzione parrocchiale ha voluto rappresentare quel momento tragico del crollo. Tant'è vero che in fondo possiamo davvero anche ammirare la fotografia proprio di quel crollo, di quel tragico evento, ma soprattutto abbiamo voluto collocare la figura di padre Giuseppe Picco, venerabile e nostro concittadino, per ringraziarlo dal, dallo scampato pericolo dal momento che non ci furono vittime umane.